Eh, presenterò eh, entrambi gli ordini del giorno, l'8 e il 9 insieme, essendo la firmataria di entrambi. Eh, il numero 8 chiede di attivare gli organi competenti affinché venga predisposto con la necessaria tempestività un piano di formazione che preveda in seguito ad un'analisi dei fabbisogni la realizzazione di eh, azioni per lo sviluppo delle competenze adeguate alla messa in atto nei necessari controlli nonché alle competenze inerenti la procedura di messa a bando degli immobili capitolini dati in concessione eh, dalla definizione dei criteri del bando alla valutazione dei progetti il monitoraggio degli stessi cioè chiediamo praticamente che ehm, eh, l'amministrazione capitolina sia messa in grado di eh, Operare e di attivare eh, questo regolamento nel miglior modo possibile, proprio perché gli avvisi pubblici in passato sono stati, non sono stati realizzati, si è iniziato da pochi anni e eh, quindi le competenze devono, essere ancora, essere devono ancora essere formate. Eh, chiediamo proprio questo, un impegno dell'amministrazione in questo. Eh, L'altro ADG che avevo eh, entrambi erano stati già anticipati in commissione patrimonio. Chiede invece di attivarsi quanto prima possibile al fine di avviare un'interlocuzione un con la Regione Lazio e il Governo per promuovere forme di finanziamento da destinare agli enti locali vincolati alla ristrutturazione dei beni immobili confiscati e alla criminalità organizzata. Eh, già la Regione Lazio ha iniziato ma ehm, chiediamo appunto, un sostegno economico maggiore perché eh, desideriamo mettere in circolo più bene i possibili e quindi ristrutturarli e per questo gli enti locali necessitano di un sostegno finanziario e eh, questo noi lo chiediamo perché abbiamo intenzione di utilizzarlo. Grazie.